Bimbi cucina per te, tenendo sotto controllo il tempo di cottura e la temperatura impostata. Mentre lui cucina, tu potrai fare altro. Bimbi si fermerà in automatico a fine cottura, proprio al momento giusto. Ti basterà aspettare di sentire il suo suono per sapere che è pronto. CUCINARE